a venire qui fino a Lugano, all'Università della Svizzera italiana, per intervistarla, è appunto che questo è un brutto anno per la teoria del circuito monetario. È andato via Graziani all'inizio dell'anno e purtroppo il 26 marzo di quest'anno è andato via anche Bernard Schmidt. Ecco, lei che è il custode, uno dei custodi della sua, della sua scuola, della scuola di Bernard Schmidt dell'economia quantica, ci può ricordare eh, questo maestro dell'economia, e eh, può illustrarci sulla teoria eh, del circuito monetario secondo Bernard Schmitt, quindi sull'economia quantica, su, su, sui suoi assunti fondamentali, su che cos'è la moneta secondo la, la teoria quantica e su quali sono le implicazioni di politica economica e il ruolo dello Stato, appunto, secondo questo punto di vista? Beh, su, <ride> mi sto chiedendo tante cose, va bene, eh, su Bernard Schmitt, prima di tutto, una persona straordinaria come. L'ho già detto in precedenza, io l'ho conosciuto, ho avuto il piacere, e l'onore di conoscere e di lavorare con lui per 44 anni. E eravamo anche molto legati dall'amicizia, da dalla profonda età. una persona che conoscevo molto bene, e con la quale ho sempre collaborato. Ho lavorato fino a pochi giorni prima della, della sua morte. È una persona anche umanamente straordinaria oltre che eh, una persona che, che rivoluzionerà eh, la scienza economica. Io credo che eh, quando eh, si sarà veramente capito nel fondo la, la profondità e l'originalità del suo apporto, ci sarà un cambiamento radicale, eh, non soltanto a livello teorico, così, ma a, a livello pratico essenzialmente. Cioè, C'erano delle riforme sostanziali che, per le quali i nostri sistemi economici hanno assolutamente bisogno. E' è una persona appunto eh, è anche molto modesta, oltre ad essere estremamente rigoroso eh, ed esigente eh, con se stesso e i suoi collaboratori, era anche una persona molto, molto modesta. Eh, lui si è sempre considerato come qualcuno al servizio di un'idea. Mi ha sempre detto, io è come se fossi posseduto dall'idea, sono al suo servizio. Lei si manifesta no? attraverso, attraverso me, eh, Sì, mi capitava di svegliarsi al mattino e di lavorare, perché non poteva fare altrimenti, di lavorare mentre eravamo a cena, insomma, uno lo osservava e diceva, ma cosa succede, dov'è, no? non è qui, non è. effettivamente stava lavorando, e era posseduto da questa cosa, ma ma in senso positivo voglio dire, e, è una persona che, che manchirà moltissimo a tutti, a me in particolare ovviamente, ma non soltanto a me, è chiaro, ah, sono familiari anche, umanamente e poi come me, sono un insegnante assolutamente fuori, dalla, fuori dal comune, un ricercatore, beh, tutto quanto è stato già pubblicato lo, lo, lo dimostra, ma no, a casa mia ho montagne di, di documenti eh, che non sono mai stati pubblicati, eh, di manoscritti che cercherò di pubblicare almeno in parte, perché sono veramente, veramente straordinari. Dunque, non posso che parlare bene di questo di questa persona, so che eh, molte delle cose che, che sto dicendo potrebbero sembrare strane eh, sarei tentato di dire che si tratta di una persona geniale e, e so bene che eh, questo termine non è molto apprezzato in generale non, non si accetta facilmente che ci sia qualcuno no? eh, che, che abbia idee che gli altri non hanno mai avuto e non avranno mai insomma, no? eh, però persone così sono sempre esistite in tutti i campi e nessuno eh, si sorprende se se ne parla no? in, in, in fisica si può tranquillamente sostenere ci sono state delle persone geniali delle, dei propri geni che hanno fatto in economia sembrerebbe impossibile perché siamo tutti più o meno bravi, abbiamo tutti qualcosa da aggiungere vogliamo tutti poter avere il nostro orticello da, da preservare eh, se come penso eh, l'analisi la, di Del Gaushmid è, eh, è corretta, porterà una vera e propria rivoluzione in, in campo economico. In Vabbè, eh, adesso forse è meglio che non insisto troppo su questo quest aspetto. Eh, piuttosto eh, vale la pena dire qualche cosa sul sulla sua analisi, quali sono le origini, come si è sviluppato il suo pensiero e quali sono gli aspetti fondamentali del suo pensiero economico. Eh, cercherò di essere semplice perché so che eh, uno de vostri scopi è quello di raggiungere anche persone che non sono economisti e che possono capire. Eh, non, è, non è evidentemente facile, ma eh, semplificando molto il punto di partenza della sua analisi e la moneta. Cioè, è l'osservazione dei fatti. No? Eh, è un dato di fatto, credo, inoppugnabile che le nostre economie sono tutte economie monetarie, cioè sono caratterizzate dalla presenza della moneta, una moneta cioè indiscutibile. Ed è una moneta bancaria, che questo fino sia inopugnabile. Non, non è più, non è mai stata, però oggigiorno si riconosce non essere fondata sull'oro. Il valore della moneta non deriva dalle riserve pubbliche valutari o meglio delle auree delle banche centrali. Dunque, veramente eh, è partito dalla moneta e dalla produzione e da un'idea eh, originale del, della moneta che è considerata come un semplice veicolo numerico. E, è un elemento fondamentale e anche un po' difficile forse da capire, ma cercherò di darvi alcuni esempi per semplificare tutto, eh, è la distinzione che va introdotta tra la moneta e il reddito, distinzione che molti non fanno, in particolare molti economisti eh, post-kenesiani che, che hanno poi ripreso l'idea di, di Schmitt, eh, sviluppando una teoria del circuito che, eh, che si rifà in parte a quanto fatto da Schmitt, ma solo in parte, purtroppo perché sfugge loro eh, questa distinzione appunto che è invece fondamentale ai in nostri occhi tra la moneta che non sarebbe altro come vi ho detto prima che una semplice eh, forma numerica priva di valore e il reddito che è il risultato dell'associazione di questa forma con la produzione cioè è come se voi aveste, aveste immaginare una forma eh, ma adimensionale numerico, no? numerica dei numeri i numeri non hanno valore no? Io dico spesso ai miei studenti eh, chiedo loro se il numero 100 vale più del numero 10 o meno e quasi sempre poi invece passano mi dicono sì sì vale molto di più non è vero il numero 100 non vale nulla come non vale nulla il numero 10 È che noi siamo abituati ad associare i numeri e delle dimensioni se mi dite eh, che 100 metri sono più di 10 metri è ovvio no? però si associa il numero 100 alla lunghezza, o se associa alla massa o alla moneta all'influente, no? 100 unità monetarie sono più di 10 unità monetarie, ma il numero 100 non ha valore, il numero 10 neppure, dunque dovreste immaginare questa forma senza dimensione, unicamente numerica, senza, prima di valore, questa è la moneta, emessa dalle banche eh, attraverso l'uso della contabilità a partita doppia. E questo è il ghiere punto di partenza, poi di un'analisi eh, smettiana. Però la moneta ha valore. Indubbiamente la moneta ha valore, ma da dove proviene questo valore? E il dibattito è forte, il post-grenesiano inventano delle cose strane. Eh, ci sono coloro che sostengono che la moneta ha valore perché noi le riconosciamo un valore. Cioè eh, è una sorta di attributo sociale. A partire dal momento in cui c'è una concordanza da eh, parte di tutti sul fatto di attribuire valore a qualcosa che in sé non ha valore questo qualcosa ha valore, a me sembra assurdo, non è vero che la moneta ha valore pur non avendolo perché noi ne attribuiamo uno, la moneta se, è, è vero o contrario, cioè noi accettiamo i pagamenti in moneta perché sappiamo che ha valore eh, non è la nostra credenza ad attribuirglielo eh, perché sappiamo che ce l'ha che l'accettiamo <ride> ma da dove proviene questo valore? Non, non proviene dallo Stato lo Stato non crea valore non proviene dalle banche nessuno può creare qualcosa di positivo dal nulla il termine stesso di creazione significa questo no? eh, ottenere qualcosa di positivo dal nulla non si crea nulla eh, dico, a parte la creazione del mondo se mai c'è stata questo è un altro discorso ma in campo economico, l'uomo non è in grado di creare, anche in campo fisico, l'uomo non è in grado di creare nulla di positivo. Dunque possiamo creare soltanto dei numeri, eh, o meglio mettere dei numeri a disposizione dell'economia grazie alla contabilità partita doppia. Per di più numeri positivi e numeri negativi, perché la partita doppia è proprio questo. Eh, ma questi numeri poi... Eh, acquistano valore diventano effettivamente moneta con un valore positivo, dunque diventano reddito il reddito è una moneta con un valore positivo questo è un valore positivo e io credo che questa sia una cosa che chiunque possa capire facilmente proviene unicamente dalla produzione dunque quello che noi diciamo no? è semplice, non ha nulla a che vedere con so, il moltiplicatore siamo. che è un'idea assurda è l'idea che si possa moltiplicare addirittura il reddito se fosse vero Gesù Cristo sarebbe un povero dilettante perché lui al massimo era riuscito a moltiplicare il pan di il peggio no? noi saremmo molto più bravi di lui moltiplicheremmo il reddito il moltiplicato. ma non è vero no? cioè eh, non c'è spazio per i miracoli in economia se eh, so, i franchi svizzeri hanno valore è perché sono associati alla produzione svizzera perché c'è un processo un pagamento che permette di associare questa forma numerica che in sé non ha valore no? con il prodotto fisico, che entrando in questa forma numerica no? acquista un'espressione di valore numerica, anche questo, in questo caso. Ecco, eh, questo è il, è il cuore un pochino del, no? della teoria, La, a partire da, dal quale poi si sviluppa tutto il resto e il resto è un'intera teoria dove si spiega il profitto per esempio in maniera diversa da come viene spiegato oggi il capitale, la formazione capitale e così via e l'origine dell'inflazione, della disoccupazione dunque tutta una questa è l'analisi dei problemi che riguardano la produzione nazionale poi c'è tutto l'altro aspetto che è l'analisi internazionale e anche qua ci sono molte cose nuove, vi faccio solo un paio di esempi in modo che, che si attivano un'idea eh, chiara, prendo degli esempi molto facili. C'è una gran confusione oggi tra gli economisti su cosa sia l'inflazione, è, è tragico, io direi che veramente è veramente tragico, ma ancora oggi non si sa cosa sia l'inflazione. Eh, si identifica l'inflazione con l'aumento dei prezzi, è una cosa che non sta nel cielo l'intero. Eh, L'inflazione è una vera e propria patologia no? che colpisce la moneta è eh, la definizione migliore che si può dare eh, seppur approssimativa all'inizio è la perdita di potere d'acquisto dell'unità monetaria questo non significa che io con il, con il mio salario posso comprare di meno, posso comprare di più significa che, prendo l'esempio svizzero no? i franchi perdono il loro potere d'acquisto. Non i miei franchi o i suoi o quelli di qualcun altro, tutti i franchi indistintamente. Cioè è veramente una patologia che modifica il rapporto tra la moneta e il suo contenuto reale, il prodotto. Come può avvenire questo? Beh, tutt'altro che è evidente. No? Oggi si crede veramente, si, si confonde. il l'inflazione è con il costo della vita no? certo, se i prezzi aumentano aumenta il costo della vita no? ma l'aumento del costo della vita può essere dovuto a delle operazioni che nulla hanno a che fare con l'inflazione che non definiscono l'esistenza di, di un disordine monetario profondo l'inflazione è il sintomo di un disordine monetario profondo noi dobbiamo riuscire a risolvere il problema dell'inflazione sbarazzandocene per sempre. Questo non significa che ci sbarazzeremo dell'aumento dei prezzi, perché il caso più semplice, se lo Stato, per esempio lo Stato italiano, decidesse di aumentare l'acciso sulla benzina, lo fa regolarmente, ma no, i prezzi aumentano, non solo della benzina ma di molti altri prodotti perché sono trasportati così. Aumenta il, il prezzo del cosiddetto paniere di riferimento, perché si costruisce il famoso indice dei prezzi al consumo, visto lo fa regolarmente, sulla base di questo paniere di beni. È chiaro se alcuni beni importanti che entrano nel paniere costano di più, il paniere costa di più e si dirà, sbagliando, c'è inflazione, perché sono aumentati i prezzi, è aumentato l'indice dei prezzi al consumo. In realtà è aumentato il costo della vita. Ma l'euro italiano non è malato, non, ha, non soffre di una patologia particolare, non c'è disordine monetario in Italia a causa di questo aumento. c'è una semplice ridistribuzione del reddito a favore dello Stato italiano, che poi lo ridistribuirà a sua volta, che so, ai disoccupati, ai casse che volete, dunque, ma, ma non c'è inflazione, l'inflazione tocca a tutti, sottrae no? veramente potere d'acquisto alla moneta stessa, non tocca, non so, alcune categorie di persone per favorire altre. Eh, sulla disoccupazione anche c'è molta confusione oggi. No? Ecco, la teoria di Smith fornisce un'analisi originale, nuova, eh, di questi fenomeni e, e la cosa importante è questa, fornisce soprattutto una riforma cioè eh, indica cosa fare e la riforma è una riforma eh, strutturale nel senso contabile del termine cioè una riforma della struttura contabile usata dalle banche non è nulla, dunque il nostro approccio per esempio è eh, originale anche in questo senso eh, tutte le teorie comprese quelle keynesiane e post chienesiani mettono l'accento sul comportamento si pensa che eh, il comportamento degli agenti economici sia la causa so, dell'inflazione, della disoccupazione, della crisi del debito estero e così via. Le crisi sono dovute a alcune persone, una classe sociale o... No. Poi se uno è di sinistra accuserà eh, che so, gli imprenditori o se uno è di destra accuserà lo Stato o i lavoratori, i sindacati e via di seguito. No? E la teoria, eh, ecco, un'idea che mi sembra molto semplice, di, di, di quanto la teoria economica sia debole oggi e che può essere facilmente strumentalizzata e lo è costantemente da destra e da sinistra. Chiunque può prenderne un po' di qua o di là, no? sceglie quella che gli conviene maggiormente per dimostrare che no? determinati interventi eh, sono sbagliati non perché politicamente sbagliati, e socialmente sbagliati. Ma perché la teoria economica afferma che? La teoria economica in realtà oggi afferma tutto e controlla di tutto. No? Si può scegliere veramente piacere. Ma non è così, la teoria economica deve dare risposte chiare e le deve dare per il bene dei cittadini. No? L'economia per i cittadini è giusto, dovrebbe essere questo l'economia, dovrebbe essere al servizio no? eh, dei cittadini e della popolazione non lo è oggi. No? Perché non fornisce un'analisi corretta, delle risposte corrette? Eh, il comportamento degli agenti economici in realtà è del tutto irrilevante. Il problema si situa ad un altro livello, no? a un livello più, molto più fondamentale, a un livello di leggi macroeconomiche. Ci sono leggi macroeconomiche, secondo noi, in economia, e sono delle leggi logiche e eh, non comportamentali due leggi estremamente rigorose che vanno rispettate se il sistema non le rispetta perché non le conosce cioè se la struttura dei pagamenti oggi non è tale da rispettare la distinzione eh, logica tra la moneta, il reddito e il capitale nascono queste disfunzioni queste anomalie nasce inflazione, disoccupazione vuol dire che eh, una riforma permetterebbe di risolvere in maniera definitiva questi problemi. In futuro, un futuro che voi vedrete sicuramente, non ci sarà più inflazione e non ci sarà più disoccupazione. La disoccupazione patologica, evidentemente parlo di questa, non di quella dovuta al fatto che qualcuno decide di cambiare posto di lavoro o che un imprenditore fallisce perché ha sbagliato tutto e dunque la. Sua deve chiudere, questo può sempre capitare. Ma oggi la, la disoccupazione è veramente all'interno dello stesso sistema: cioè eh, non è il risultato di una cattiva gestione aziendale, no? è molto di più, è, è dovuta proprio al non rispetto di queste leggi matematiche. Quindi il nostro approccio è completamente diverso. Però Smith, oltre ad analizzare questi fenomeni e a spiegarli. L'analisi non è facile, tutt'altro. Eh, non è facile, però, eh, porta a una soluzione, fornisce poi delle risposte e una riforma che risolverebbe per sempre questi problemi. Dall'altro lato, ci sono tutte le altre teorie, da quella neoclassica a quella keynesiana e in parte anche quella post keynesiana eh, dove si mette l'accento sul comportamento. Se avessero ragione loro beh, eh, potremmo tanto smettere eh, di, di riflettere sugli aspetti fondamentali e dirci, va bene, troviamo il sistema migliore per convivere no, con questo disordine, perché siamo destinati eh, a, a doverlo fare, non potremmo mai liberarci no, di queste patologie. Beh, secondo noi non è vero, uh, secondo noi semplicemente l'uomo ha creato un sistema, perché l'ha creato l'uomo, il sistema economico, e l'ha creato in tempi ancora molto recenti non ha ancora capito fino in fondo la natura di ciò che ha creato tutto lì eh, ma non è una creazione eh, soprannaturale, dunque come noi diciamo spesso la, se volete a tutti i costi trovare un responsabile perché questo si fa comunemente sempre dappertutto non solo in Italia ma anche da noi deve esserci per forza un responsabile no? c'è crisi? Ah beh, deve essere qualcuno No? magari un paese, la Germania, oppure qualcuno la Merkel, oppure noi cerchiamo un altro da un'altra parte, insomma adesso ci, ecco, se proprio si vuole a tutti i costi cercare il responsabile, il responsabile è la nostra ignoranza, cioè la nostra non conoscenza o cattiva conoscenza della natura di un sistema che abbiamo in fondo creato noi. Ecco, questo è il contributo essenziale di Smith e di ciò su cui noi lavoriamo, eh, ci sono diversi colleghi che lavorano con me su queste cose, non so il professor Sergio Rossi per esempio a Fribordo, eh, Clodnos ha vigione o di vigioni eh, che dovrei citare, altrimenti mi sembra, insomma, però eh, se, eh, se c'è interesse in quanto facciamo è sempre possibile visitare il nostro sito, abbiamo un sito, questo faccio un po' di pubblicità, che è Quantum trattino macroeconomics eh, chiocciola eh, info ah, eh, no, no, la no, chiocciola no no, la no, chiocciola non c'entra niente vedo, fatto confusione, niente, punto, info. E lì trovate tutte le informazioni che potrebbero interessare